Antonino Radici Albino Ponzano Di Torino Moncalieri Istituto tecnico Pininfarina Ollong però quando io ho iniziato <coughs> L'azienda si chiamava Farmitalia, nel corso degli anni è diventata poi Farmitalia Carlo Erba, poi Antibioticos e infine Olom. Oggi faccio il pensionato. Curo la, la casa di campagna, il giardino, l'orticello. Ingegneria meccanica al Politecnico sono al primo anno. Lo festeggerò con i miei parenti, gli amici, i miei familiari. Bah, con moglie e figli, quindi e nipote. Direi. Interessanti, divertenti, ma impegnativi. Interessanti, piacevoli, in quanto mi hanno dato la possibilità di, di vedere tutta un'evoluzione che c'è stata nel settore farmaceutico. Mi sono sempre trovato soddisfatto per l'attività svolta. Rispetto ai temi ambientali, sin dalle superiori ci hanno insegnato il valore del riciclo e dell'economia circolare, soprattutto per quanto riguarda anche la progettazione dei vari componenti, quindi il riutilizzo dei materiali utilizzati come alluminio, acciaio, anche evitare gli sprechi, e poi il riciclo dei trucioli dalle varie lavorazioni. E Vorrei solo ricordare che l'Italia è, per esempio, fra i maggiori paesi, il più grande paese, il paese che ricicla di più in assoluto in tutto il mondo. Eh, Approvo in pieno, la, la priorità del momento è correre ai ripari se non vogliamo lasciare un futuro disastroso ai, dico più ai figli, ma ai nipoti noto che, che ci sono già alcune industrie che stanno marciando verso questa direzione, eh, verso il green, anche nell'ambito mio del, dell'attività svolta, anche produzione di, di farmaci e di, e, di, e di prodotti per uso alimentare ottenuti con processi green. Ma vorrei immaginarlo un futuro roseo, però, stante la situazione attuale, come si presenta, ho molta difficoltà a poterlo vedere roseo, almeno cominciare a vedere un po' di verde. Ingegnere e sposato, si spera. Come gestire i rapporti personali, soprattutto lavorativi con i colleghi di lavoro anche perché per esempio la conoscenza si porta dietro, ma le soft skill sono difficili da acquisire solo tramite studio e bisogna acquisirle tramite esperienza diretta o... Ma, difficilmente sono altri modi. Ma un, cons il, un consiglio, sì, più di uno, quindi chi si affaccia al mondo del lavoro di non avere delle pretese per il fatto che eh, dispone di un, di un pezzo di carta che può essere un diploma o una laurea, di, di collaborare sempre e poi terzo, di non eh, limitarsi alle, alle semplici ore di lavoro quando è richiesto magari di prolungare la propria attività perché l'operazione deve essere terminata l'analisi deve essere conclusa o quant'altro è richiesto.